Volevo farvi vedere che problemi ci sono ad usare Jitsi, ma anche Google Meet, con Firefox. Ora, ora comincerò usando Chrome per, farvi, per avere un confronto. Sono dentro, sono dentro Jitsi, quindi quando vado ad avviare uno schermo mi si apre questa interfaccia che è molto pulita. Ora eh, ripeterò la stessa operazione eh, su Firefox quindi chiudo chrome, attivo firefox, entro nella stessa riunione eccomi qua sono nella stessa riunione con firefox e... Vi faccio notare un controllo specifico di Firefox, che è questa piccola telecamera rossa che si agita, cliccando la quale io ho eh, la visione delle risorse del computer che Firefox sta usando. E quindi in questo momento è consentito a Firefox usare la fotocamera e usare il microfono. Lo stesso meccanismo viene usato da Firefox per quanto riguarda la condivisione dello schermo quindi in questo caso sia Jitsi che Google Meet non useranno la loro interfaccia nativa ma fanno riferimento direttamente a questa interfaccia di Firefox che è piuttosto criptica quindi se io vado a condividere lo schermo eccola qua questa qua è l'interfaccia di Firefox per la condivisione dello schermo mi fa scegliere in maniera non troppo chiaro uh, che tipo che finestra o che schermo posso condividere, non mi fa condividere comunque la, la scheda del browser e se a questo punto io voglio cambiare idea e tornare indietro non ci riesco perché le ultime opzioni, l'unica opzione che ho sono di consentire oppure di bloccare temporaneamente, non adesso significa quello, la condivisione dello schermo oppure di non condividere mai lo schermo. Quindi se io tento di uscire e faccio non adesso, mi succede che poi non riesco più a condividere lo schermo, perché in realtà ho detto al browser di bloccare la condivisione, anche se solo temporaneamente, dello schermo. Quindi devo rientrare qua sul controllo delle risorse, togliere eh, lo stato di bloccato temporaneamente dello schermo e quindi di nuovo posso a questo punto condividere lo schermo. Di nuovo qua non posso uscire, quindi l'unica cosa che posso fare niente, è fare mai per esempio, e poi tornare qua e eliminare il blocco della condivisione dello schermo. Come vedete è una cosa piuttosto complicata che sicuramente manderebbe in tilt i nostri allievi.